Allora, per le A verticale dell'MFJ stilo il puntale con la base bobine i tiranti e il piano di massa che l'ho rifatto rispetto a quello di serie Procediamo al montaggio Dunque, all'altezza del terzo sfilo con un po' di nastro una fascetta ho fatto il blocco per i tiranti per reggere la verticale quindi verticale estesa i tiranti che aumentano la solidità meccanica dell'antenna allora i radiali del piano di massa fissati a una delle viti di ancoraggio alla staffa e io ho usato due spezzoni di cavo di circa 10 metri poi con la pinzetta coccodrillo si cerca il valore migliore di onde stazionari di impedenza e fino ad ottenere il miglior compromesso, l'accordo si effettua anche accorciando e allungando i radiali del piano di massa, semplicemente arrotolandole così. Quindi, se il filo è un po' rigido, non è la solita trecciola, questo è un doppino telefonico l'antenna in pochi minuti è pronta per essere operativa però è un'antenna barra topi